Sì, grazie Presidente. Allora io come al solito quando intervengo rimango sempre un po' interdetta degli atti no, che mi trovo davanti. Prima di tutto quest'atto è una mozione che dà delle indicazioni, però devo dire fa un po' un minestrone. Allora, vediamo di fare, anche se ho poco tempo, di fare un po' di ordine. Allora per quanto riguarda l'utilizzo dell'area antistante il golf club, che è, diciamo il primo punto, eh, è in corso un tavolo interistituzionale, anzi mi dispiace, lo dico pubblicamente, che ho preso la parola perché la consigliera Teresa Zotta, che è anche vice sindaco di Roma Metropolit di città metropolitana, eh, sta sul pezzo, nel senso che sta facendo diversi incontri dove appunto stanno eh, sta mettendo in atto tutte le procedure e che addirittura proprio ieri ha incontrato i eh, comuni di Guidonia, Mentana, Fontenuova. Sono tavoli, eh, sono tavoli che eh, vedono insieme non solo città metropolitana di Roma ma anche la regione e, e soprattutto anche se in questo eh, momento solo marginalmente il municipio quarto. Municipio quarto che ehm, appunto più là chiaramente diventerà attore principale perché ricadrà quest'opera e che eh, comunque mh, è, ha sempre molta attenzione per quel quadrante. Poi, sinceramente, ehm, abbiamo un altro punto che è quello che riguarda Via Trevi. Eh, dove sono in saranno in, nella in corso nella prossima primavera i lavori veri e propri di eh, messa in eh, manutenzione di Biatrevi da parte sempre del Municipio IV, infatti con uno stanziamento avuto nell'ultima variazione del 2018 mila euro, loro hanno appunto approntato una gara che sta in dirittura di arrivo proprio per eh, mh, tutti i collegamenti per via trevi e i collegamenti limitrofi poi c'è la riqu riqualificazione leggo dell'edificio ex cosiddetto ex pennicillina sappiamo noi almeno lo sappiamo ormai abbiamo studiato e sappiamo che è un immobile privato che è stato messo all'asta anche qui ancora l'asta deve essere definita e quindi anche qui ehm Finito, eh, finita quindi la procedura eh, concorsuale di messa all'asta, eh, già si sa che mh, si metterà sul tavolo eh, il comune con gli enti interessati per eh, provvedere poi a eh, mettere eh, appunto il, mh, a regime questo edificio, una volta chiaramente individuato il compratore. Per ultimo mi sono lasciato una chicca perché mi fa veramente un po' ridere che questa mozione venga proprio dalla parte di centrodestra di questa Assemblea Capitolina. Infatti mi sono tenuta per l'ultimo l'allargamento della via Tiburtina e mi viene da sorridere perché l'allargamento della via Tiburtina che va avanti veramente da anni, dal 2011, quando era sindaco alemanno, è stato massacrato, massacrato come progetto da diverse varianti in corso d'opera e a che a quest'ora sarebbe finita. Invece ci stiamo ancora lavorando noi, sappiamo che la società ha avuto anche problemi di infiltrazione mafiosa, c'è stato un commissario straordinario ed ora la società appunto eh, costruttrice l'impresa di costruzione dell'allargamento di burtina è stata ceduta è è in fallimento ed è stata ceduta ad un'altra eh, impresa che ha, appunto ha preso in carico tra gli altri il contratto con co il comune di roma dell'allargamento di burtina ma perché mi viene da sorridere perché vedo la consigliera Mennuni distratta, ma credo che mi starà sentendo. Nel gennaio 2016 a quei tempi si chiamava era, oggi la chiamiamo l'ANAC, a quei tempi si chiamava la VCP, ha fatto una bellissima delibera proprio su questo appalto in cui dice che c'è stata un'ingerenza dell'organo politico nelle scelte tecniche dell'amministrazione che hanno quindi determinato numerose varianti allora insomma voglio dire signori fatevi un attimo prima domande a voi stessi a quello che è stato combinato durante la consigliatura con Alemanno avete distrutto un quadrante e quelle sono parole pesantissime dell'ANAC che io ogni volta leggo, ogni volta che parlo dell'allargamento della Tiburtina. Quindi fatevi un esame di coscienza prima di portare questi atti. Non vi permettete, non vi permettete. Chiaramente il voto è no. Grazie.